Parliamo ora di intermediazione immobiliare e metaverso con Andrea Garretta, Onboarding Speciali di eXp Italia. Assolutamente sì, grazie per l'invito. Ciao Andrea. Allora, eXp, eh, un modello di agenzia decentralizzata, possiamo chiamarla così? Trasversale, forse è meglio, più che decentralizzata. Illustraci, illustraci il modello eXp, come funziona? Ma il modello EXP è un modello assolutamente innovativo per moltissimi aspetti. Il metaverso è uno forse dei più conosciuti. Partiamo dal presupposto che non siamo un franchising, quindi noi siamo una comunità di agenti. Il nostro fulcro è sempre comunque l'agente immobiliare. E in ragione di questo eh, si declina tutta una serie di peculiarità dell'azienda. Quindi andarti a raccontare... Cos'è iXP? Ti dico che iXP è una comunità di agenti che tende a crescere in livello numerico, a livello di fatturato e soprattutto cresce nel benessere. Nel senso che noi abbiamo strutturato un modello di business che è focalizzato sull'agente immobiliare. Abbiamo conosciuto in passato tutta una serie di realtà che hanno presentato come fulcro l'azienda, il marchio. Noi mettiamo al centro di tutto l'agente. Quindi partendo da questo presupposto andare a raccontare EXP è andare a raccontare la storia di 86 agenti, oltre 86.000 agenti nel mondo che creano valore aggiunto per se stessi, per le comunità in cui sono presenti e per tutto quello che da questa comunità può nascere nei confronti dei clienti, nei confronti anche di investitori piuttosto che di tutte quelle che sono le istituzioni che comunque con l'ambito immobiliare hanno a che fare. Ecco, hai citato più volte il termine uh, comunità. Uh, Com'è che XP uh, sprona, sollecita e fa sviluppare questa comunità? Ma parte da un presupposto che XP non si pone come cappello. XP si pone come acceleratore. Ma ci sono un po' di colleghi e loro sicuramente mi hanno già defin sentito definire XP come un'autostrada verso il successo, nel senso che e una possibilità di andare a raggiungere degli obiettivi che fino a ieri potevano sembrarti irraggiungibili. Un po' perché eri localizzato in una determinata area, un po' perché forse non avevi con te degli strumenti tecnologici che potessero aiutarti o supportarti nella crescita. Forse perché ti mancava un po' di formazione, perché oggettivamente non tutti siamo preparati sempre su tutto, sarebbe strano il contrario. EXP cerca di aiutarti in tutto questo, aiutarti a fare rete con altre persone che hanno le tue stessi ideali, che hanno la tua stessa volontà di crescere e vedono il mondo in una prospettiva migliore. Al netto di questo, EXP, torna a dire, è un'autostrada, è una grossa autostrada verso il futuro dell'immobiliare, una grossa autostrada verso il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti. E quali sono invece i modelli, cioè qual è il modello di mediazione che voi ritenete diverso rispetto alla classica mediazione? Sai, noi abbiamo un obiettivo, quello di andare a modificare radicalmente quella che è l'industria del mercato degli immobili, che come ti accennavo prima ha avuto sempre come cardine, come punto di riferimento il brand, il marchio. Qualcuno usa la spilletta, qualcuno la cravatta. Noi usiamo le nostre facce, usiamo le facce dei nostri colleghi e la mia quella di tutte le persone che all'interno di XP sono presenti e si trovano eh, a crescere con XP e attraverso XP. Quindi il nostro, il nostro modello è quello di una crescita condivisa, è quello di una crescita finalizzata a raggiungere obiettivi sempre più sfidanti, è una crescita finalizzata ad avere a disposizione degli strumenti ogni giorno più performanti creiamo valore aggiunto dando ai nostri agenti dei uh, ritorni provvigionali più alti della media, anzi più alti in assoluto. Il nostro modello di business è finalizzato a dare il 100% de del riscontro alla gente, non al marchio, non alla cravatta o alla spilletta che dir si voglia, alla gente, alla sua faccia, alla sua crescita. E in ragione di questo mettiamo a disposizione di che cosa? De mettiamo che cosa a disposizione dei nostri agenti? Mettiamo a disposizione la migliore tecnologia presente sul mercato. Il metaverso non deve essere inteso come luogo di gioco, luogo di marketing, è un luogo di incontro, è un luogo immersivo dove poter ampliare la propria rete di conoscenza personale e professionale, finalizzando il tutto a sviluppare il business. E in ragione di questo non c'è un sistema che possa essere equiparato a eXP. eXP è l'immobiliare del domani, quindi parlare di un modello a cui ci ispiriamo è un, il modello eXP. Probabilmente nel tempo, perché è un lavoro titanico per molti aspetti, quello di andare a cambiare un mercato, un'industria, però per molti aspetti il modello domani sarà IXP. Hai accennato al, come ho fatto anche nella presentazione, parlavamo di metaverso. Raccontaci un po' il vostro metaverso. Cos'è il metaverso EXP e cosa serve? Metaverso EXP è una realtà quotidiana, giornaliera, dove io mi incontro con i miei colleghi esattamente come se venissi nel tuo ufficio, senza alcun tipo di limite o limitazione, né temporale né di luogo, che mi permette di eh, conoscere una pluralità infinita di persone, di stringere rapporti, lo accennavo prima, personali, io ho avuto il piacere di incontrare Uh, persone che avevo sempre conosciuto solo nel metaverso, ma è così tanto immersivo che quando ci siamo incontrati era come se ci fossimo conosciuti da sempre, perché non è un gioco o un'idea uh, nascosta dietro un pupazzetto virtuale è la tua quotidianità, io all'interno di XP nel mio ufficio mi arrabbio, ho momenti di sconforto, ho momenti di allegria, ogni tanto organizzo degli scherzi, come giusto che sia, come secondo me deve fare un onboarding, perché l'onboarding deve tenere un po' sulla squadra, perché sennò poi diventa troppo serioso. E in ragione di questo bisogna pensare al metaverso di XP come un luogo di incontro, oriero di possibilità di sviluppi personali, ma soprattutto professionali, ma non solamente con quelli che sono gli agenti locali, il mio diciamo vicino di stanza. Il mio vicino di stanza può essere una ragazza colombiana che vive in Canada, può essere il mio onboarding specialist che vive a Milano, può essere il mio broker record che vive in Sardegna, piuttosto che un collega che vive in Australia, con cui ho un'immediata possibilità di dialogo e di relazione. Questo è il metaverso. Chiaro, bisogna fare attenzione al fuso orario perché... L'unico limite è il fuso orario. <ride> perché quindi... ogni tanto rimani lì e poi pensi, ma loro stanno dormendo giustamente. Sì, cioè, il pupazzetto non si muove e sta dormendo perché giustamente in altre parti del mondo è notte. E, mh, parliamo invece del mondo fisico. Qual è l'identikit dell'agente immobiliare tipo XP? L'agente immobiliare tipo XP non esiste. Mm. Nel senso che, come dicevo prima, noi non siamo un franchising né settoriale, e tanto meno localizzato. Siamo un'intermediazione globale, nel senso nasciamo negli Stati Uniti, attualmente ci stiamo sviluppando, nei prossimi giorni intorno all'otto riusciremo ad aprire un altro dei paesi importanti nel, nel mondo dell'immobiliare, si parla di Dubai. Quindi non esiste un uh, agente immobiliare tipo, non facciamo residenziale, punto, non facciamo eh, commerciale, punto, non facciamo lusso, punto, all'interno all della nostra comunità ci sono varie anime che coesistono tranquillamente perché sono foriere di sviluppo l'una dell'altra e in più, se mi permetti, XP attira tutta una serie di altre persone che sono sempre evidentemente agenti immobiliari, ma la cui modalità di avvicinamento non è legata a quello che faccio, quindi residenziale, commerciale, lusso o altri aspetti legati al nostro mondo, ma in base alle necessità. Quando approcci XP, capisci che ci sono come delle colonne no? che tengono sulla struttura. Abbiamo parlato del, uh, dell'agente immobiliare come, futuro, uh, come cardine, come fulcro di tutto il sistema. Tutto questo sistema ruota intorno però a appunto, delle colonne che sorreggono il, questi principi. Uno di questi è la formazione. Quindi dei colleghi che magari sono arrivati nel loro percorso professionale a capire che magari necessitano di ulteriore formazione o vogliono in, implementare una buonissima formazione che alcuni hanno, tanto di cappello, EXP è in grado di erogare questo servizio formativo a loro beneficio. Abbiamo all'interno di EXP una university, da EXP University, che eroga una proposta formativa in tre, in tre sezioni, in tre blocchi. Una, assolutamente formativa, la prima è proprio come muoversi nel mondo EXP, peraltro, <ride> proprio per avere dimestichezza con, con gli avatar. La seconda è un momento, diciamo, formativo per capire quali sono gli strumenti che ti possono servire per incrementare la tua professionalità e, perché no, anche il tuo business. E la terza, addirittura, è focalizzata su un aspetto particolare, che è quella del personal branding, che adesso magari se mi dai modo ti, ti, ti racconto e ti esplicito brevemente. E anche, oltre al personal branding, la possibilità di analizzare i miei investimenti finalizzando il tutto a una crescita costante e continua dei, dei miei risultati economici. Ti accennavo al personal branding, perché eXP, proprio perché è finalizzata a far crescere la comunità, non ha un branding che fagocita le, il branding, il, la brandizzazione personale, il mio marchio. Ma anzi, noi lavoriamo costantemente con, con noi stessi, in prima battuta, ma anche con tutti i nostri colleghi della rete, per creare il nostro proprio marchio, il nostro proprio brand. Perché crescendo la figura dell'agente immobiliare che fa parte di XP, per osmosi benigna, diciamo così, cresce anche XP la comunità non può esimersi da, da crescere a prescindere dalle persone che ne fanno parte. Quindi se un brand all'interno della nostra comunità, di un collega, di una collega cresce, evidentemente cresciamo anche noi. E senso di comunità e quindi è cooperazione uh, all'interno diciamo, cooperazione digitale all'interno del metaverso. Gli XP quali sono? Diciamo che il mercato immobiliare italiano eh, dell'intermediazione dell eh, ha provato più volte a creare delle community, delle cooperazioni, delle sinergie che difficilmente prendono piede. Eh, quali sono le difficoltà che XP ha ritrovato nel, nel prendere piede in Italia? Ma la difficoltà attiene a un po' un nostro substrato uh, culturale, nel senso che siamo sempre portati a tenere la, la cosa buona nel cassetto, poco consci del fatto che una banale legge matematica dice che il 100% di zero è sempre zero. Uh, ai nostri colleghi agenti immobiliari molto spesso questo concetto non è mh, così chiaro, nel senso che preferiscono magari vivere da sola, in primissima battuta, in primissima persona, questa, eh, questa crescita economica, che poi non si realizza, vivono un po' nella speranza. XP è fatta di persone che hanno capito che questa situazione è foriera di scarsissimi risultati. Quindi la crescita di XP dovrà per forza passare attraverso una crescita di tipo culturale. Io ho esordito dicendo che abbiamo... Una, uno scopo, una missione, una, una vision a lunghissimo termine o io mi auguro a termini di tempo più brevi, che è quella di cambiare il concetto di industria del mercato degli immobili. E questo non può avvenire se non cambiando la cultura delle persone che lavorano quotidianamente all'interno di, di questo mercato. Quindi con un discorso di consapevolezza che andando a mettere a disposizione quelle che possono essere delle informazioni, quelle che possono essere degli incarichi con altri colleghi, che però devono avere la tua stessa base culturale, concedimi questa espressione, il rischio vero è di vendere di più e vendere meglio e fare anche un servizio migliore a quelle persone che mi hanno incaricato di occuparmi di un problema immobiliare. Noi non dobbiamo dimenticare che la gente, eh, la gente che eh, si occupa di immobiliare, la gente immobiliare entra nella vita delle persone quando ci sono delle momenti di cambiamento, che possiamo definire anche di criticità e quindi non rispondere a queste criticità vuol dire non adempiere a quello che è lo scopo del mio lavoro. e Tu hai fatto eh, spesso leva sul senso di comunità, dicevi che XP comunque nasce negli Stati Uniti, oggi in quanti paesi eh, è presente XP e questa sinergia porta degli scambi anche con l'estero per uh, l'immobiliare italiano? Allora eh, partendo da, dalla tua primissima eh, domanda. Adesso l'8 di dicembre apriamo il 24 paese Dubai ed è una, per noi un grande successo perché a parte le difficoltà amministrative e politiche che ci sono ad aprire in un contesto di questo genere vuol dire ad aprirsi a un mercato assolutamente importante. Eh, XP nasce negli Stati Uniti, XP è presente nel continente nordamericano e in buona parte della Kala, de <ride> quindi della parte eh, sud de de de dell'America. Quindi in, in Brasile, in Messico, in Colombia, adesso chiedo venia per tutti quei paesi che non riuscirò perché non mi ricordo e sarebbe, <ride> sarebbe uh, triste non, non fare questa premessa di chiedere scusa. È presente in Europa, evidentemente in Italia, in Francia, in Spagna, stiamo aprendo in Polonia, abbiamo aperto in Germania, abbiamo aperto da pochissimo in Grecia, altro importantissimo mercato per il turismo e, e viene da sé in Portogallo, in Inghilterra, che funziona veramente molto bene, siamo presenti in Sudafrica, siamo presenti in Australia. Quindi quando ti parlo di una trasversalità globale, mi riferisco proprio a questo, la possibilità di avere un interlocutore che è un collega, che ha la mia stessa cultura, la mia stessa formazione, con cui io posso andare a profilare magari una necessità. Ti faccio un esempio, eh, che è avvenuto ormai quasi un annetto fa, anzi un pochino di più. Eravamo proprio agli inizi dell'avventura EXP in Italia. Una nostra collega è stata sollecitata da una collega canadese dicendo guarda che domani arriverà in Italia questa persona facendo nome e cognome e dando riferimento telefonico è un mio cliente, quindi il famoso mettere nel cassetto da noi non esiste, sta cercando in questa determinata area un immobile. Sono andati con questa collega a vedere l'immobile, a vedere la zona probabilmente non era quello che cercava con la collega, la nostra collega italiana, ha trovato in un'altra zona un immobile che gli andava perfettamente bene. Non era quello che si aspettava, non era quello che cercava, ma lo sai nel mondo dell'immobiliare fra il dire e il fare molto spesso c'è il capire che cosa voglio fare. Però abbiamo chiuso, abbiamo chiuso una delle nostre primissime operazioni con una bellissima attività di collaborazione. Segnalazione. Bene, bene Andrea. Quindi IXP è un incubatore dove potete trovare collaborazioni internazionali, fate sempre attenzione ai fusi orari, bisogna, Assolutamente, bisogna sì. imparare bene i fusi orari. È un modello insomma, innovativo di fare intermediazione immobiliare. Grazie Andrea del tuo contributo, grazie a voi e proseguiamo con l'evento.